Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con i principali temi dal mondo del fisco e del lavoro. Oggi è martedì 7 settembre e in apertura sulle pagine di informazione fiscale ci soffermiamo sulle, sui chiarimenti che arrivano dall'agenzia delle entrate che riguardano le bollette del gas e la riduzione dell'IVA al 5%. Proseguiremo poi eh, con il piano riscaldamenti che arriva dal MITE e ancora eh, sulle istruzioni eh, sul super bonus e su come provare il 30% dei lavori a fine settembre. Eh, concluderemo la nostra carrellata quotidiana sulle nostre pagine eh, con la notizia di nuovi fondi in arrivo per il turismo. Eh, come ultima tappa, come di consueto, ehm, arriveremo sulle pagine eh, economiche del Corriere.it. Ma entriamo adesso nel vivo delle notizie del giorno. La riduzione dell'IVA al 5% si applica all'intero importo della fattura delle bollette del gas, compresi quindi gli oneri accessori e la quota fissa. A chiarirlo è l'Agenzia delle entrate con la risoluzione numero 47 del 6 settembre 2022, che fa luce sulle misure introdotte contro il caro energia, cambiando però rotta rispetto ad altre istruzioni fornite in precedenza. Nell'analisi riportata sulle pagine di informazione. Fiscale si mette in evidenza eh, tramite la lettura delle relazioni illustrative e tecniche dei provvedimenti che hanno introdotto eh, gli aiuti eh, l'importanza di eh, garantire una riduzione complessiva della bolletta a carico dell'utente finale sempre in tema energia, il piano riscaldamenti, quando si accenderanno date, orari e novità dal Ministero della Transizione Ecologica per ridurre i consumi. Cambiano quindi le date e gli orari di accensione con eh, l'obiettivo di eh, ridurre i consumi eh, dei cittadini e delle cittadine. Le novità quindi sono contenute nel piano che è stato presentato proprio ieri 6 settembre. Si partirà con 8 giorni di ritardo e la durata di L'accensione sarà ridotta di un'ora al giorno, con un limite di 19 gradi di temperatura nelle abitazioni, 17 in uffici e fabbriche. Nell'articolo dedicato al tema, tutti i dettagli eh, sull'autunno che ci attende. Ci soffermiamo poi sulle istruzioni per provare il 30% dei lavori a fine settembre utile nell'accesso al super bonus. Aspetta al direttore dei lavori provare il raggiungimento del sal del 30% entro il 30 settembre. Foto e fatture appunto aiutano a certificare il perfezionamento dei eh, requisiti necessari per spostare la scadenza per ultimare eh, i lavori entro fine anno. I chiarimenti arrivano dalla commissione di monitoraggio presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Eh, tutti i dettagli e le informazioni eh, sono oh, pubblicate sulle nostre pagine. In conclusione, la notizia della firma di una serie di uh, decreti da parte del ministro uh, del turismo uh, Garavaglia per sbloccare nuovi fondi che permettono di erogare contributi alle agenzie di viaggio e tour operator e bonus alle guide uh, turistiche, in generale alle partite IVA che non sono state uh, destinatarie di altre misure di sostegno. Um, si tratta di un pacchetto aiuti che eh, supera i 40 milioni eh, di euro e che eh, è contenuto nella, eh, nel testo del decreto sostegni TER, eh, approvato e convertito in legge all'inizio di quest'anno. Tutti i dettagli, anche in questo caso, sono sulle pagine di informazione fiscale. Spostiamoci poi sulla mh, sezione economia di Corriere.it, eh, bollette, dal condizionatore al frigo, ecco gli elettrodomestici che consumano di più lavatrice a pieno carico, un grado in meno in casa, così il piano del governo. Eh, L'energia continua ancora ad essere centrale, è un tema centrale per eh, l'economia e non solo per l'economia italiana ed europea, ma per eh, l'economia eh, mondiale. Proprio questa è la chiave che caratterizza la pagina del um, Corriere Economia di oggi. Eh, ma prima di entrare nel vivo delle notizie, soffermiamoci sui Numeri del giorno, più 1,3% è il dato che si registra nel settore commercio per le vendite di luglio e più 4,2% rispetto al 2021. Investimenti, azioni, bond e cash, 4 invece sono i portafogli per eh, controllare il rischio e guadagnare ma proprio nell'ottica di analizzare dal punto di vista degli equilibri geopolitici il tema dell'energia eh, entriamo nel vivo dell'articolo eh, pubblicato da Federico Rampini gas e petrolio dalla Cina all'India ecco chi soffia sui prezzi dell'energia si va alla radice del, eh, dello shock eh, energetico in corso uno shock che secondo quanto evidenziato da Federico Rampini a radici ben più profonde e lontane nel tempo rispetto alla eh, crisi in Ucraina che ha sicuramente acuito eh, le questioni eh, già presenti. L'articolo eh, si concentra, analizza eh, diversi aspetti cruciali per la lettura dei tempi che stiamo eh, vivendo, in particolare eh, bisogna considerare che nella nuova geopolitica dell'energia eh, si è creato un blocco orientale con Cina e India che hanno fatto crescere in maniera esponenziale i loro consumi e eh, la Russia con un ruolo centrale nella fornitura. Ma eh, un aspetto di cui tener conto è anche il ruolo delle eh, aziende di Stato, e il ruolo centrale delle aziende di Stato nella partita dell'energia dell dal Medio Oriente al Messico. Uh, Un'analisi dettagliata e profonda per una lettura dei fatti con uno sguardo internazionale. Con questa notizia il tempo a disposizione per noi oggi è finito e ci diamo appuntamento sempre a domani alle 13.30. Arrivederci.